Uh, lurido bastardo, no, no, no. Adesso ti trucci danno male. Guarda, guarda, guarda <ride> come godo, come godo, come godo. <ride> eh, aspetta. Ma come? Ma dove mi ha beccato in testa? Ma io non capisco veramente. C'è una roba, fanno cagare i morti. Eccolo che è entrato il parassita schifoso. <ride> Fuori i coglioni, guardalo, guardalo quell'altro ah! dove, dove è entrato, dove è entrato ragazzi? Eh vabbè, ma, ma da dove cazzo entrano che tieni i muri dio, poi entra lo stesso Eh vabbè, quell'altro mi spara col radar lì, che cazzo è? Ah basta, attenta a destra, a sinistra, ovunque eh, mi dai, spara, ma, Leo, ancora anche tu Destra, sinistra, saltati il muro! Eh, so Qualcos'altro! Devo pulirti anche la macchina, non so. No, quello no, grazie. Dai, fermo, che mi curo rompi con gli. Guarii! Stronzo! Ma guarda che. brutto Why? Mi hai scassato! Cristo non di me! Via, via, via, via, cammio 24, basta di amato! Dove cazzo vai tu con quella? In due, Leo, eh, dove? Ah! Basta, questo è bullismo Basta, so hai rotto i coglioni con quella merda No entra, mo che vuoi fare? Eh? Che vuoi fare mo? Stronzo Ho un da... altro piano, aia! Ho un altro piano Chris, in serio di così non si può Chris, vieni qua eh, Vieni qua, e ehi, ti sparano la minchia del ghiaccio, stai attento La cosa? La minchia del ghiaccio che cazzo è la minchia del ghiaccio? Quella roba che ti fa correre con, come un coglione Ma dove Cioè vieni qua bastardo! Ah! Non ha funzionato. Eh. una partita normale per vedere com'è sto mazzo. Vaffan vai, vai. Gioco, non mandate messaggi! No! No! Fermati! È il gale tutto ciò! Tu lurido bastardo! No! No! No! E vabbè, è la fine per me. No! Che mona! Che monazzo! Che monazzo! Che... Top. Oh. Eh, vabbè. Vuoi anche una fettina di cura già che ci sei, stronzo? Perché basta chiedere, bastardo. Così non vale però... Pezzo d'erba, sei un pezzo di erba. No, mi avvelenarla, stronga. Basta, razzismo. Razzismo, razzismo. Burumba è razzista. Vai, inculagli la torre, inculagli la torre Inculagliela, vai, inculagliela Inculagliela, bravissimo Sgabirro Bravissimi Ok Ok No, no, puttana Ielzir per tre Ah, ti ho sdrumato una torre No, no, no, no Razzista, razzista No, che razzista Dove l'ha tirato? Boruba usa le H, il cheat Cheating Questo è cheating, no, no, no Cosa ha fatto? No Cos'è? Ma vuoi una fettina di culo? BASTA! Che mona, che mona! Sei un mona! BASTA! Sì, arrivo! Sta zitto! No, pari ad urlare di meno. Eh... No! No, no, no, no! <laughs>